nel mio canale e auguri a tutti di buon anno allora io oggi sono qui perché vi voglio proporre eh, questa giacchetta o giubbottino come lo volete chiamare lavorato con questi due filati della mistrico il mio cincilla è in mente allora vi presento subito il mio cincilla che già sicuramente conoscete è un gomitolo da 100 grammi ed è 65 metri Va lavorato con i ferri uncinetto eh, del 9 o del 10 100 per cento microfibra allora io per fare questa giacchetta ho utilizzato eh, meno di 5 gomitoli perché questo è il quinto gomitolo ne ho utilizzato veramente poco ecco e quindi facciamo 4, <ride> 4 gomitoli e, e un po ok per quanto riguarda il mente, invece io ho utilizzato solo un gomitolo, un gomitolo da 100 grammi 270 metri. E questo è quello che mi è rimasto del mio gomitolo. Allora, vi dico la composizione di questo, di questo filato del mente che è 40% cotone egitto, 27% lana merinos, 25% poliestere e 8% microfibra. Va lavorato con inferiore uncinetto di quattro e mezzo cinque ecco io ho utilizzato l'uncinetto del numero 5 e per il new, cincilla l'uncinetto del numero 8 allora per quanto riguarda la lavorazione io ho lavorato ho fatto due esagoni che poi ho unito nella parte della schiena Ho piegato in due lo ho, ho cucito nella parte della schiena e poi la parte delle maniche per stringere un pochino per fare diciamo tipo come dei polsini ho diminuito per sei volte eh, delle maglie quindi noi in questo esagono lavoreremo 3 maglie alte 2 catenelle 3 maglie alte 2 catenelle quindi nella diminuzione io ho eliminato 3 maglie alte per sei volte fino ad ottenere questo polsino diciamo la manica in questa maniera molto oh, molto stretta che poi Farò anche dei rivolti. A me piacciono i rivolti, quindi farò in questa maniera. Questo, uh, questa giacchetta è per una taglia 40-42, quindi io l'ho realizzata per una ragazzina di 14 anni. Ok, io spero che, um, che questo progetto eh, vi piaccia, che è di vostro gradimento. Se è così, fatemelo sapere nei commenti. A me fa veramente molto piacere. Bene, detto questo, adesso possiamo iniziare con la lavorazione. E in caso se ci sono dei problemi, non mi so spiegata bene, scrivetemi su Messenger e cercherò di rispondere un po' a tutte. Ok? Vi saluto, vi ringrazio e al tutorial. Ciao! Allora, iniziamo il lavoro. prendo un po di filo lascio diciamo il codino un pochino più lungo e faccio un anello magico inserisco l'uncinetto prendo il filo allora vicino un po ok adesso inizio con 3 catenelle 1 2 3 Rientro nell'anello, lavoro una maglia alta, rientro maglia alta, 2 catenelle di separazione, rientro e lavoro ancora 3 maglie alte. catenelle ancora 3 maglie alte dobbiamo lavorare 6 gruppetti di 3 maglie alte separate da 2 catenelle quindi lavoreremo un esagono 2 catenelle e vado avanti fino ad arrivare a 6 gruppetti di 3 maglie alte separate da 2 catenelle eccomi allora sono ho la, sono arrivata diciamo alla fine del giro quindi ho fatto 1 2 3 4 5 6 2 catenelle vado a chiudere nella terza catenella con una maglia bassissima e adesso posso tirare il filo corto così allora adesso lavoro con il mio cincilla quindi allora come prima volta per spostarmi faccio delle maglie bassissime e vado qui nella nell'archetto delle due catenelle qui maglia bassa prendo il mio cincilla faccio entro e cambio l'uncinetto allora quando lavoro con il mio cincilla faccio due per iniziare inizio con due catenelle quindi faccio uno 2. Rientro qui nell'archetto delle 2 catenelle e faccio una maglia alta 2 catenelle. Archetto seguente, lavoro 2 maglie alte 1 2 2 catenelle di separazione rientro nell'archetto e lavora ancora due maglie alte 1 2 2 catenelle archetto seguente 2 maglie alte 2 catenelle e 2 maglie alte 2 allora, 2 catenelle Rientro due maglie alte 1 2 2 catenelle di separazione archetto seguente 2 maglie alte 1 2 catenelle rientro 2 maglie alte 1 2 2 catenelle. Faccio tutto il giro insieme a voi quindi vado nell'archetto, qui dove abbiamo due maglie alte, due catenelle 2 maglie alte. Vado nell'archetto e lavoro 2 maglie alte 1. 2 2 catenelle rientro 2 maglie alte 1 2 2 catenelle vado nell'ultimo archetto lavora ancora due maglie alte 1 2 2 catenelle rientro 2 maglie alte 2 catenelle Qui abbiamo iniziato con due maglie alte, quindi rientro qui nell'archetto e lavoro ancora due maglie alte 1 2 una catenella e una maglia alta qui abbiamo una maglia alta quindi se toccate con le dita si sentono le maglie Qui abbiamo una maglia alta quindi vado nella maglia alta e lavoro una maglia alta quindi ho creato lo spazio l'archetto adesso riprendo il filo in mente così Prendo il mente, faccio inizio così e faccio 1-2-3. Vado proprio qui e lavoro. Quindi 3 catenelle sono la prima maglia alta. Poi ho lavorato una maglia alta, rientro maglia alta. Allora quando lavoro con il mente, Faccio 3 maglie alte e 2 catenelle di separazione. Qui adesso è molto facile. È facile trovare l'archetto. Di qui abbiamo 2 maglie alte e vado quindi ho fatto le due catenelle, salto le due maglie, vado nell'archetto e lavoro 3 maglie alte 1-2. 3 2 catenelle qui abbiamo l'aumento quindi vado qui nell'archetto e lavoro 3 maglie alte 1 2 3 2 catenelle rientro e lavoro 3 maglie alte 1 2 3 2 catenelle salto le due maglie quindi qui abbiamo due maglie alte ma scusate vado nell'archetto e lavoro 3 maglie alte 1 2 3 2 catenelle qui abbiamo l'aumento quindi vado qui nell'archetto e lavoro 3 maglie alte 1 allora dicevo 1 2 3 2 catenelle e rientro e lavoro ancora 3 maglie alte 1 2 catenelle archetto seguente quindi qui abbiamo due maglie alte e qui c'è l'archetto quindi lavoro 3 maglie alte 2 catenelle qui abbiamo l'aumento abbiamo le due maglie alte 2 catenelle 2 maglie alte quindi vado nell'archetto e faccio l'aumento 3 maglie alte 2 catenelle 3 maglie alte 1 2 Sta formando l'esagono, ok? Adesso qui ho fatto l'aumento 2 catenelle e qui abbiamo l'archetto delle 2 catenelle, poi ancora 2 catenelle quindi nell'archetto lavoriamo 3 maglie alte. 2 catenelle di separazione. Qui abbiamo ancora eh, l'angolo dove dobbiamo fare l'aumento e facciamo l'angolo, ok, quindi fino ad arrivare alla fine del giro. Eccomi, sono alla fine del giro, quindi devo finire qui l'angolo. Abbiamo iniziato con tre maglie alte quindi rientro nell'angolo qui nel, nell'archetto delle due catenelle, lavoro 3 maglie alte 1 2 3 1 catenella e qui nella terza catenella iniziale lavoro una maglia alta allora quando lavoro con il mente faccio alla fine lavoro qui una maglia alta dentro la catenella quando invece lavoro con il mio cincilla per chiudere e fare l'angolo non vado proprio nella catenella ma chiudo in questa maniera quindi entro tra le due maglie così ok quindi adesso che lavoro con il mente entro nella terza catenella e lavoro una maglia alta in modo da formare l'angolo adesso riprendo eh, il filo il filato eh, di pelliccia il mio cincilla ed entro così cambio di nuovo incinetto e faccio 1 2 vado qui dove ho appena lavorato la maglia alta quindi lavoro all'interno una maglia alta. Allora ripeto quando lavoro con il mio, cincila faccio 2 maglie alte 2 catenelle. Quando invece lavoro con il mitt, lavoro 3 maglie alte. E è una cosa che cioè ho voluto così. In modo che il lavoro poi risulta come dire è un po traforato però è un lavoro diciamo leggero ecco quindi mantiene caldo e non è molto pesante non è lavorato troppo il punto non è molto chiuso allora due catanelle quindi vado nell'archetto e lavoro 2 maglie alte 1 2 2 catenelle 1 2 salto le tre maglie archetto 2 maglie alte 1 2 2 catenelle qui sono arrivata qui nell'angolo quindi entro nelle due catenelle faccio due maglie alte 1 2 2 catenelle rientro 2 maglie alte 1 2 2 catenelle vado nell'archetto seguente 2 maglie alte 2 catenelle archetto seguente 2 maglie alte 1 2 2 catenelle e qui lavoriamo l'aumento quindi entriamo nell'archetto facciamo 2 maglie alte 1 2 2 catenelle rientro rientro nell'archetto 2 maglie alte 1 2 2 catenelle e così via ok quindi dobbiamo alternare i filati quindi questo giro lo lavoriamo con il nuovo cincillante nel prossimo giro quando finiamo il giro lavoriamo con il mente quindi facciamo una volta in mente, una volta il mio cincila, una volta in mente il mio cincila. Fino Io ho lavorato per 11 giri. Allora, questo io ho già lavorato una metà. Vediamo se riesco a farvi vedere. Vediamo. L'effetto è molto bello. Ecco, questa è la metà. A me piace la manica così, larga però poi quando riprendo a lavorare la maglia, diciamo che penso, ancora eh, non, non ho deciso, comunque penso che farò delle diminuzioni, due diminuzioni, non di più, in modo da stringere un pochino la manica, poco a poco. Ok? Allora, questa è metà schiena, qui dobbiamo metà davanti, metà dietro. Vi faccio rivedere come bisogna piegarlo ora lo spazio è quello che è vediamo se riesco magari così ecco vediamo allora prendo un lato chiudo ecco è questo è così Visto? qui è dove ho iniziato la lavorazione quindi non si vede dalla lavorazione non si vede che è un esagono ho messo anche sul rovescio vabbè ok quindi io ho lavorato per 11 giri vi dico anche la misura dai vi dico anche quella però questo non vuol dire niente perché ognuno ha la sua mano anche allora allora questa qui è la parte della manica e larga 21 21 22 lunghezza vediamo però non è detto perché qui poi farò ancora qualche giro voglio allungare un pochino perché così è troppo corta comunque sto dando le misure per eh, diciamo per farvi sapere dove mi sono fermata con 11 giri 45 ok quindi adesso io vado avanti e lavoro il mio esagono quindi adesso sto lavorando il mio cc finisco il giro e lavoro poi con il mente finisco il giro cincilla finisco il giro e il mento va bene ci ritroviamo quando abbiamo tutte e due i pezzi e poi andiamo avanti insieme a dopo eccomi allora io ho finito le due parti ecco adesso con degli spillo con dei marcapunti. vado a chiudere la parte della manica ok quindi chiudo questa parte in questa maniera. Questa è una chiusura provvisoria. Metto dei marcapunti proprio qui, dove abbiamo gli archetti. Lo potete fare anche con degli spilli, insomma, con quello che avete. E chiudo tutta la parte della manica. Quindi faccio combaciare bene i quadretti. Allora così. E quindi faccio questo lavoro anche nell'altra, diciamo l'altra metà. Allora, finito di mettere i marcapunti punti nelle maniche adesso unisco le due metà quindi sono le due metà che qui dobbiamo cucire la parte dietro la schiena io ho lavorato con il mente ho finito i miei giri con il mente quindi adesso devo lavorare con il punto ehm, con il filato pelliccia quindi inizio da qui allora vado qui nell'angolo dove abbiamo l'angolo quindi entro prendo il filo e lavoro 1 2 catenelle rientro lavoro una maglia alta allora ecco prendo l'altra metà e vado qui nell'angolo dove abbiamo le due catenelle quindi questo qui è di qua la parte rovescio prendo il filo e lavoro una maglia bassissima così adesso vado qui nell'archetto seguente faccio una catenella vado nell'archetto seguente lavoro due maglie alte 1 2 vado a diciamo nell'altra qui dove abbiamo l'altra metà lavoro una maglia bassissima una catenella torno eh, diciamo dalla parte qui dove mi trovo il lavoro eh, il lavoro davanti quindi vado nell'archetto lavoro le due maglie alte Uno, due vado nell'altra metà e quindi lavoro vado nell'archetto e lavoro una maglia bassissima una catenella torno qui nella parte eh, sul lavoro che ho davanti e lavoro 2 maglie alte 1 2 vado dall'altra parte faccio una maglia bassissima nell'archetto così questa è la chiusura del dietro quindi adesso vado avanti fino ad arrivare alla fine e vado a chiudere lavoro qui dove abbiamo l'archetto quindi lavoro le due maglie alte qui lavoro le due maglie alte mi attacco qui con una maglia bassissima e poi stacco il filo ecco allora ho finito di cucire. ok non si vede niente adesso vado a cucire qui la manica e faccio la stessa cosa quindi qui ho finito con il mente e vado a cucire con il filato pelliccia quindi fate la stessa cosa per quanto riguarda lo scollo lascio due motivi va bene quindi inizio da qui lascio uh, questo è l'angolo dove abbiamo le due catenelle 1 2 3 4 e qui dove ho il marcapunti inizio a cucire da questa parte e faccio la stessa cosa come il dietro quindi qui ho finito con il mente e adesso lavoro con il filato pelliccia va bene e quindi mi lavoro anche le maniche dopodiché ancora non so se anche qui tutto intorno alla giacca farò un bordino con il cincilla oppure lo lascio così eh, ancora non ho deciso Va bene, quindi adesso vado a cucire anche le maniche. Eccomi, allora io ho cucito la parte della schiena e ho cucito anche eh, la parte delle maniche. Nel frattempo ho fatto una manica. Allora, avevo detto che volevo diminuire solo due giri ehm, per quanto riguarda la manica. Ci ho provato, non mi piaceva e quindi ho diminuito di più. Ho diminuito più punti in modo da ottenere come un, un, un polsino ecco che poi faccio il rivolto e mi piace così con il polsino ok quindi io ho diminuito ho fatto sei giri e ad ogni giro ho diminuito ehm, le maglie quindi nel primo giro ho diminuito le tre maglie alte ok quindi adesso prendo il filo vi faccio vedere l'inizio e poi andate avanti con le vostre diminuzioni allora inizio entro qui nelle due catenelle e faccio 2 catenelle per iniziare con la prima maglia alta rientro e lavoro una maglia alta però non chiusa chiusa a metà quindi esco solo da due vado nel prossimo um, eh, spazio e faccio una maglia alta esco da due adesso riprendo il filo e chiudo tutte le maglie quindi ho fatto la prima diminuzione una catenella e archetto seguente lavoro due maglie alte allora 1 2 una catenella archetto seguente 2 maglie alte quindi ho fatto una diminuzione nel prossimo giro faccio la seconda diminuzione per sei volte e poi vado avanti dopo che ho finito le mie diminuzioni vado avanti fino ad arrivare all'altezza del polso insomma la lunghezza che mi serve per quanto riguarda la manica Ok, faccio il giro e poi iniziamo con il mente. Eccomi, allora finita la mia manica, anzi le mie maniche, questa è la parte più stretta, il polsino dove faccio poi il rivolto in questa maniera. Ok, quindi eh, sono andata avanti comunque per la lunghezza della mia manica, quindi prendete la vostra misura andata avanti fino ad arrivare diciamo all'altezza del polso Insomma, eh, decidete voi la lunghezza della vostra manica adesso lavoro la parte del dello scollo vorrei fare eh, lo scollo insomma, vorrei fare eh, il cappuccio quindi avevo pensato di fare un colletto invece ehm, ho deciso di fare il cappuccio allora qui abbiamo la lavorazione le 3 maglie alte 2 catenelle 3 maglie alte 2 catenelle ho lavorato con il mente quindi adesso inizio a lavorare con il con il filato pelliccia lavoro 3 maglie alte con il filato pelliccia in modo che il cappuccio mi risulta un po' chiuso allora qui abbiamo le 2 catenelle 3 maglie alte 2 catenelle e 3 maglie alte quindi io inizio da qui quindi salto 1 2 3 4 e qui nell'archetto delle 2 catenelle inizio a lavorare quindi allora ho deciso di lavorare eh, il cappuccio con ehm, non lavoro il mint, ma lavoro solo il filato oh, di pelliccia Faccio 3 maglie alte. Quindi inizio con 2 catenelle, che sono la prima maglia alta e poi due maglie alte, così, una catenella di separazione. Quindi poi salto le maglie, vado nell'archetto, e lavoro 2, eh, 3 maglie alte, 1-2. 3 una catenella 3 maglie alte 2 3 una catenella e 3 maglie alte quindi vado avanti così fino ad arrivare eh, diciamo qui qui devo saltare anche dall'altra parte 4 eh, motivi quindi siamo 1 queste sono le catenelle 1 2 3 qui abbiamo le tre maglie alte e quindi poi vado a finire qui metto un marcapunti così non mi confondo ecco quindi salto 4 motivi anche da questa parte Allora vado avanti e arrivo al mio marcapunti. Eccomi qua. Allora, io ho, ho lavorato per 32 centimetri la parte del mio cappuccio. Adesso prendo le due parti, le unisco in questa maniera e vado a cucire la parte superiore qui e quindi poi formo il mio cappuccio. Quando finisco di cucire il mio cappuccio, poi farò tutto un giro intorno alla giacca, i bordi e i laterali, eh, cioè qui il davanti, i due davanti, farò tutto un giro a maglia alta con il filato cincillà. Qui sul davanti del lavoro poi potete decidere se mettere dei bottoni oppure una lampo ok io in questo momento non mi trovo nella lampo e nei bottoni quindi metterò degli spilli quando lo metterò sul manichino per farvi vedere come viene indossato tutto qui quindi dopo cuscito il cappuccio fatto il giro tutta maglia alta eh, diciamo che il giubbottino è pronto ok quindi io spero che questo progettino <ride> è stato di vostro gradimento e vi ringrazio tutti e al prossimo tutorial un bacione a tutti, ciao!